Strumenti avanzati per la selezione. Allora, Abbiamo visto che Blender eh, utilizza per selezionare eh, principalmente il tasto destro del mouse. Insieme al tasto Shift è possibile fare selezioni multiple o sottrarre, quindi ridurre, la selezione in atto. Abbiamo anche visto che con i tasti A, B e C è possibile selezionare tutto o deselezionare tutto, col tasto B creare una finestra per la selezione col tasto C eh, utilizzare appunto questo sistema mh, di trascinamento per aggiungere o sottrarre selezione tuttavia il menu della selezione presente nella 3D View presenta eh, diversi altri strumenti strumenti che diventano molto più numerosi se si entra in edit mode è vale la pena soffermarsi su alcuni di questi strumenti che eh, sicuramente rendono eh, di selezione che sicuramente rendono più facile più veloce e efficiente il lavoro su eh, Blender bene, cominciamo eh, con l'aggiungere qualche, qualche altro oggetto per poter fare degli esempi Quindi, Aggiungo, entro una volta entrato in Edit Mode, quindi col tasto tab entriamo in Edit Mode e aggiungiamo Shift A eh, una sfera, una UV sphere un altro cubo, oltre a quello esistente, e eh, la Suzanne, ovvero la mascotte di Blender. Bene, cominciamo con dire che una volta selezionato uno o più elementi, quindi un vertici, bordi o facce, è possibile estendere la selezione agli elementi immediatamente contigui cliccando col tasto CTRL più del tastellino numerico. CTRL- invece ci permetterà di ridurre in maniera omogenea e graduale la selezione in corso. Se invece vogliamo selezionare esattamente il contrario di quello che abbiamo selezionato, ovvero vogliamo fare una selezione inversa, basterà cliccare con la combinazione di tasti Ctrl I. Bene, veniamo adesso invece a quello che è uno degli elementi dei sistemi, dei metodi di selezione più utilizzati, più efficaci e eh, quindi assolutamente più utili, ovvero la selezione edge loop. Allora, prima di parlare di selezione eh, della selezione sarà necessario spendere due parole su che cosa sono i loop. Beh, eh, quello che possiamo dire sinteticamente è che quello dei loop è eh, un sistema di elementi continui, dei bordi, che attraversano l'intero oggetto e così tengono la forma dell'oggetto. È sostanzialmente un sistema di meridiani e paralleli eh, che innervano appunto la, la geometria e ne permettono la modifica, una modifica che attraverso questi, questi assi è più organica, non è frammentaria. come si fa a selezionare un loop? semplicemente cliccando col tasto, tenendo premuto il tasto alt della tastiera e cliccando col tasto destro del mouse su uno dei eh, dei bordi del, che, fa, che contiene appunto contenuto nel, nel loop è possibile utilizzare in combinazione anche il tasto shift per eh, aggiungere loop al loop e quindi eh, estendere la nostra selezione sempre col tasto SHIFT invece possiamo eh, anche sottrarre loop se anziché semplicemente il tasto ALT clicchiamo il tasto CTRL e il tasto ALT e quindi il tasto destro del mouse su un uh, bordo quello che eh, creiamo è una selezione cosiddetta ring, edge ring ovvero la selezione di tutti gli elementi che sono contenuti tra due loop una volta selezionati più loop o anche un'area, un, un perimetro nel nostro oggetto è possibile selezionare tutto ciò che è contenuto quindi tutte le facce, i bordi e i vertici contenuti nel perimetro selezionato dal menu Select, Select Loop Inner Region Viceversa è possibile invece desumere la selezione di un perimetro del contorno di una selezione di, di una regione eh, cliccando su, su dal menu Select su Select Boundary Loop. Altri sistemi di selezione eh, sono ad esempio la selezione cosiddetta Shortest Path, ovvero la via più breve, è possibile Selezionare la via più breve tra due vertici selezionando il primo e l'ultimo vertice tenendo premuto il tasto CTRL. Un altro utilissimo strumento di selezione è invece la cosiddetta Linked Selection, la selezione linkata selezionando un punto su un oggetto cliccando su CTRL L estenderemo la selezione a tutti i, tutti i vertici, le facce e i bordi connessi eh, a quel punto sostanzialmente a quel vertice, a quell'elemento sostanzialmente in questo modo riusciamo con un, un clic solo con un colpo solo cliccando su CTRL L a selezionare ogni oggetto isolatamente se un oggetto è staccato da altri sarà possibile selezionarlo così. Concludiamo questa rassegna che non è esaustiva ma eh, ci mostra alcuni strumenti molto comodi per la selezione eh, facendo, vedendo alcuni esempi di selezioni. Legate alle condizioni eh, geometriche delle singole entità, per spiegarmi, è necessario eh, disporre di più facce, per poter fare qualche esempio. E per fare questo, seleziono i due eh, cubi che ci troviamo al centro della scena e li suddivido col comando Subdivide, che si trova sul, eh, nella Tool Shelf. Quindi, tasto T per tirarla fuori. E il comando subdivide cliccando un paio di volte per ottenere un numero sufficiente di suddivisioni vado in modalità selezione facce e a questo punto eh, vediamo quel, qualche esempio di quel metodo di selezione che si chiama similar attraverso questo sistema possiamo selezionare tutte le geometrie che condividono con la geometria selezionata con la faccia selezionata in questo caso particolari caratteristiche ad esempio il materiale ad esempio l'area il perimetro il numero di lati che eh, lo, lo delimita in questo caso per esempio possiamo cliccare su normal e quindi estendere la selezione dal nostro, dalla nostra da una singola faccia a tutte le facce che hanno la stessa normale, quindi sono rivolte eh, secondo la stessa direzione sempre lo stesso set di strumenti ci permette per esempio di limitare alle sole coplanari e quindi estendere la selezione a tutte le facce che hanno sì la stessa normale ma che si trovano sullo stesso piano se invece vogliamo selezionare eh, solo le facce coplanari che fanno parte dello stesso oggetto allora sarà eh, più opportuno utilizzare il comando Select Linked Flat Faces l'ultimo comando l'ultimo metodo di selezione che vediamo si chiama invece Side of Active e si trova sotto il menu Select side of active di cosa si tratta? è un comando che ci permette di selezionare tutti gli elementi vertici, bordi e facce che eh, si trovano al di qua o al di là del punto selezionato secondo una specifica direzione per farlo vedere divido il mio monitor in due in modo da avere una vista frontale e una vista zenitale selezionato per esempio un punto sulla nostra sfera potremmo selezionare attivare la, eh, il comando Side of active in questo modo avrò esteso la mia selezione a tutti gli elementi che eh, si trovano al di là del punto lungo l'asse X è possibile Invertire l'asse, ovvero invertire la direzione e quindi eh, imporre una selezione di tutti i punti che si trovano al di qua del, del mio punto o per esempio cambiare l'asse, imporre l'asse Z e quindi in questo caso eh, estendere la selezione a tutti i punti che si trovano con coordinata Z inferiore a quella del punto selezionato